Amore, vuoi fare colazione? Sì. Eh? Che poi fino alle 4 oggi non mangi? Sì. Ti do le brioscine? Sì. Dai. Tieni. Tieni, amore. Va. Amore!